Siamo qui per Sportsmall.it al Festival del Cinema e dei Media Sportivi con i due vincitori dello scorso anno. Per quanto riguarda il festival, l'anno scorso a Milano vinto un premio, quale? Allora, L'anno scorso con un Lario da record abbiamo vinto il Regione Lombardia Award. Eh, Quest'anno partecipiamo eh, con il corto Diversamente Invincibile è già vincitore al Festival Internazionale dello Sport di Buenos Aires della menzione de Nueve. Vogliamo fare anche le presentazioni. Giustamente. Siamo l'associazione Media Creative che è costituita da Donatella Cervi che è il regista. Piacere, ciao. Ed io sono Lorenzo Ventueni che sono il presidente dell'associazione. Ok. Dicevamo quest'anno un altro corto in concorso. Quest'anno esatto, un altro corto in concorso, eh, il titolo è Diversamente Invincibile, è un film di 15 minuti ehm, che parla di eh, Paolo Zaffaroni, che è un ragazzo con eh, affetto da sindrome di Down, ma un campione a livello mondiale di nuoto dove trova i suoi mentori che sono Leo Leardo Callone, meglio conosciuto come il Caimano dell'Ario, che quest'anno ha raggiunto i 100.000 km a nuoto in 50 anni di attività e l'altro mentore è Danilo Bernasconi, che era tra l'altro il protagonista del, film, del nostro film dell'anno scorso, Unario da Record, che è campione, ha ah, il record di eh, immersione prolungata, eh, fatto nel 2013 nelle Acque dell'Ario, dove è stato immerso per 50 ore e 6 minuti. Regista, chiediamo praticamente come sono state le difficoltà, se ci sono state per realizzare questo, questo film, e poi a questo film a chi si rivolge? Allora, in realtà le difficoltà sono state nella preparazione, nel senso che eh, noi avevamo in mente un progetto che parlasse di, di disabilità e di sport e volevamo comunque un testimonial che fosse all'altezza. Eh, quindi l'identificazione sul territorio, perché noi volevamo parlare anche di territorialità, quindi la zona da dove noi proveniamo è la zona di Como, è stato più che altro quella la ricerca di, di questo personaggio. Eh, poi è avvenuto abbastanza anche in maniera normale e fortuita, ecco, perché eh, questo ragazzino eh, per, eh, per delle motivazioni eh, era una, una persona, eh, si allenava in una piscina dove noi andavamo abbastanza abitualmente e ne avevamo sentito parlare. Eh, Paolo Zaffaroni quindi è stato poi preso come, come testimonial il pluricampione di, di nuoto nella sua specialità che sono i 50 e i 100 d'orso, eh, sta alzando l'asticella eh, in quanto lui, eh, detto anche da suo padre e da suo allenatore, cercherà, cercherà comunque di fare un discorso di, ehm, eh, di okay. competere con Normo Dotati. Okay. Diciamo a chi si rivolge il film? Il film si rivolge comunque a tutti gli sportivi, ma soprattutto co comunque a un pubblico anche di ragazzini, quindi i suoi coetanei, proprio anche per spronarli, eh, di fronte a un discorso di, di disabilità, però eh, a tutti quelli che hanno comunque una sensibilità eh, innata in, questi, in questo campo. Un saluto insieme a sportsmall.it Ciao a tutti, Ciao a tutti e speriamo che sia un buon esito come ce lo auguriamo perché porta sicuramente dei, degli alti valori all'interno comunque di un bel prodotto. Grazie, grazie, grazie a voi. A voi.